Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros Ultimate. Nell'ultima parte abbiamo sconfitto il primo boss del regno dell'oscurità dell senza affrontare il Master End e. Scusate, mi arrivano dei messaggi. Um, e uh, in, in questa parte esploreremo la seconda parte del del regno della luce che abbiamo già iniziato a esplorare del, della oscurità che abbiamo già iniziato a esplorare nella scorsa parte solo in, però in parte ok Pandora da Kid Icarus non ci interessa nulla tanto non, non c'è nulla di importante possiamo solo scegliere il personaggio scegliere tra virgolette perché non è più casuale Ah, c'ho pure un alleato, pitto Scuro. Ok. Che me watch e pitto scuro che sconfiggono Wendy. Ok. <ride> Tyranitar, Tyranitar, non lo so è a questo che serve il libro dei Pokémon Tyranitar si legge Tyranitar ok quindi niente Tyranitar Ah, King K-Rul ovviamente. Chi altri se non King K-Rule? Beh Simon. Ecco chi. Perché è riuscito a sconfiggerlo. In the box, smack, non ci interessa nulla. Tanto ci abbiamo già gli spiriti più potenti del gioco. A parte qualcuno, che non conosciamo ancora. Ma tanto, non ci servono quelli, sono inutili per ora. Eh, non è un bug, semplicemente che sto esplorando il gioco senza il personaggio, la mappa senza il personaggio. Per vedere se cioè, ci sono altri spieghi. Ma non ci sono. Quindi possiamo andare dal dungeon. E' quel dungeon. Aiuto. Questa credo che sia la, la parte di gioco più lunga di tutte. Il dungeon. Più orribile del mondo. Questo dungeon è più grande. Credo. Ma probabilmente sì. È più grande di tutto il regno dell'oscurità. Allora, quale di questi spiriti può fluttuare in aria? Ovviamente il Pikmin è però eh, io non conosco tutti i personaggi di Nintendo, non conosco molto bene alcuni. Quindi, ehm, probabilmente la maggior parte le sbaglierò. Cioè, non probabilmente, sono sicuro che la maggior parte le sbaglierò perché lo so. L Ho già fatto Però è davvero lungo, ci sono un sacco di bidi da prendere, se, prendi, se scegli questo personaggio vai qui, se scegli quell'altro vai lì, troppe cose. Le battaglie contro i Pikmin sono semplicemente 12 Pokémon, cioè non 12 Pokémon, non sempre Pokémon, 12 personaggi beh in effetti sono ogni volta sono Pokémon però no no no una volta no uh, 12 personaggi moltiplicati per 12 no cioè 12 personaggi mini basta <ride> e ho preso la risposta giusta quindi andiamo lì se prendete la, la risposta sbagliata, eh, si va, non si va da nessuna parte, si rimane bloccati, però ti, ovviamente ti fa scegliere di nuovo. Ecco, come vedete, i pigmin viola sono dei Donkey Kong, quindi non, non sono sempre Pokémon. Come Donkey Kong non era un Pokémon? Oh, stupido ignorante. quando ho visto che ho fatto una strage il colletto si è allontanato i come in giallo sono dei pichu dei bellissimi adorabili pichu ti capisci che odio pichu? Ah, per farvi capire che questa parte è lunghissima, credo che que questo, questo dungeon occupi 5, eh, 5 video <ride> e anche più, cioè 5 al minimo. Non come quello di uh, Zelda che occupava soltanto tre parti, cioè, veramente quattro però, vabbè, uh, tre parti per, uh, uh, tre parti, una per uh, ogni frammento di Triforza, ecco, alleluia. a ah, uno l'ho lasciato a un, uno di percentuali di, di pv lo sai andava fai schifo 4 Qua danni per un uh, attacco del genere vittoria eh, pinguino giallo si è bloccato e ora possiamo andare alla prossima via sono messo circa 6 minuti per uno e questo è il più corto di tutti quindi vabbè ora sto sperimentando se si può andare da qualche parte ma non si può andare da nessuna parte oh di earthbound Vale. Pronti? Via! Vittoria! Bene. <laughs> Non è, non è stato affatto difficile, anche se è un asso. Dieci dei soldoni, ed ecco qui. Il primo bivio, cioè non è questo il primo bivio, però abbiamo già scelto la strada, quindi andiamo avanti di qui. Aiuto. È un, un opon Nago non credo che lo sia, visto che lo conosco bene. Non voglio doppiare cinque parti in cui si fa sempre la stessa cosa. Aiuto. Salvatemi. Madonna mia, questi messaggi. Nel gruppo di compleanno di un mio amico stanno facendo gli, gli stanno facendo gli auguri dell'onomastico a quanto pare, non lo so. Però non, non è il suo compleanno oggi. Scus mo, mo controllo. Ok, vabbè, questo amico ha due nomi, quindi vediamo. Vittoria! Ma non, non è vero, non ha senso. Non è. Boh. Forse la, la, fa, la fa. la festa diversa dal giorno del compleanno.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 perché Mario è un... Ha quel costume? Perché Luigi ha quel costume? Perché sono gialli? Non capisco. Mi sono perso qualcosa nella saga Mario e Luigi solo Luigi solo sono un sono in Superstar Saga per Mario a un certo punto è nudo e Luigi si veste la principessa Peach, il resto rimangono sempre nello stesso. con i stessi vestiti. Vabbè, sconfiggiamo un lago che magari la sua battaglia ha più senso. Perché? Perché Fuffi? Dovevo mettere insieme, che è molto meglio. Esiste insieme, Roar, arancione. Ma pure quello rosso mi va bene. Solo perché è un animale arancione. Vabbè, tanto è morto, fa niente. beh in effetti con insieme sarebbe stato più difficile la battaglia <ride> chi vende i mobili di solito golpolo io, io non gioco ad animal crossing però eh, gioco a quello per mobile, pocket camp. Ma eh, le capre vendono i mobili, che cioè loro li costruiscono e poi te li danno. La volpe non l'ho mai incontrata neanche. <ride> Vabbè, qu questa è la scelta sbagliata, comunque. L'ho lasciato sotto inteso, però lo è. Oggi sempre Pac-Man prendo. Vittoria! Bene. Yay, ho perso. Dopo la registrazione di questo audio vabbè um, vado, vado a vedere quanto dura questo, questo dungeon davvero Via! Ovviamente Fox. Che è successo? Mi ha lanciato il Mr Saturn. Non so se lo sentite per voi Basta, non mi interessa Ecco, l'ho silenziato per otto ore Perfetto No, chi sono quei... Rob Ok questo stage ha senso essere il più il più grande di tutti perché questo non è uno stage di nessun gioco questo è lo stage semplice di, um, di tutti di tutti i personaggi e ha senso pure che ci sia Rob perché Rob ha semplicemente qualche gioco del Nest quindi non è, non è che sia la cosa più famosa di tutti non è neanche il protagonista di quel gioco Lui è solo il controller del gioco Vittoria! Sì, Ro Rob è stato uh, Rob è, è il primo personaggio di Smash Bros Ad avere un amico Anche prima che esistesse Smash Bros Galaga Boss ok Galaga Galaga Galaga la serie ha una serie questo questo coso ha una serie siamo serie Vi ricordo che quel, quello strumento può essere schivato benissimo usando lo scudo. Se non puoi usare lo scudo, ti può bene che non mi funzionano i trigger nel controller blu. Siete morti. Sei morto, vabbè. Avevo detto al singolare prima. ok non posso passare lì quindi andiamo andiamo dall'altra parte e, e vediamo cosa c'è ok questo è un altro che sbaglio quelli spiriti è il re del profuscolo non lo so Quindi vado a caso. Cioè non vado a caso, vado in ordine. <ride> e prendo... Cioè sì, in effetti a caso. Spero che vada. Bene. Questa è la terza battaglia che con Ganondorf. Ah, spoiler e eh, all'ultimo <ride> cioè io ho iniziato dal primo all'ultimo e l'ultimo era quello giusto <ride> Osi mancarmi facendo lo smash finale quando hai due di vita. Vittoria! Ma bravo. Ecco, ho sbagliato, vabbè, prendiamo il prossimo. Ancora The Legend of Zelda. Casa minima, ok. L'altro non l'avevo neanche preso, si è unito lui a casa mentre si muoveva verso il mio pugno. Cugno, cioè eh, schiaffo. Gira in di nuovo Legend of Zelda. Non è stato difficile, però ho sbagliato. È l'ultimo. Zant, che è sempre The Legend of Zelda, però fa niente. È lui. Diventerà un mazzi, ma non ci interessa perché lo siamo pure noi. Dottor Mario Non ho detto nulla durante la battaglia. Non so, cioè, non, non, non c'è nulla da dire. Stavo pensando a Joker e a fare una battuta con Joker, quello di persona 5. Um, ogni volta che si indovina il primo colpo, si ha un premio. Solo che eh, non ho indovinato al primo colpo quindi non ho avuto nessun premio. Greninja. Vince il il conto per il personaggio, quindi non ci interessa. ok sono allergico ai discorsi durante le battaglie <ride> non so perché mi, mi mi perdono i miei pensieri durante le battaglie Raymond Bryce ok Che cos'è? Solid Snake? Pau, oh, come l'ha intuito! Uno potei pure conoscere il gioco, due uh, la la musica. Vai comunque, non gioco, non gioco a Solid Snake. Comunque. Potrebbe essere qualsiasi cosa, e hanno messo la musica di di <ride> solidnake a ah, vabbè non lo sapremo mai a meno che non riguardo il video dopo però andiamo alla alla via più... Eh, cioè eh, and andiamo alla via che non ci fa andare avanti, la secondaria. Bene, ok. Allora, eh, eh, devo dire? Cioè, non c'è nulla da dire. Wow, guarda quella coppa. Wow. wow. Festival di Bogomba. Bene. <ride> non so perché stanno attaccando solo Rob. Uh, ricordi di Earthbound. di dietro con uh, l'olio con l'olio dovrebbe essere cosa succede? non oh, ci sto cambiando più nulla vabbè io c'ho una bomba e non ho paura di usarla tanto di bombe qui ce ne sono un sacco ho, fa ho fallito miseramente Rob è morto Ora uccidiamo l'abitante alleluia sono per perdere pure io bene nella prossima parte eh, continueremo ma vado a controllare quanti parti ci sono di queste di dungeon e eh, ciao